Bella ragazzi, qui è Cristian Pagiola, il canale dove proviamo ogni giorno a migliorarci ed oggi vi racconto di come e perché ho fatto 7 allenamenti in 7 giorni in piena sessione estiva. Infatti sento spesso dire a molti miei colleghi che in sessione estiva hanno troppo da studiare e non riescono a fare attività fisica. Perciò mi sono chiesto, quanto è possibile spingere al limite il proprio corpo in una situazione di forte stress psicologico come la sessione estiva? Riuscirò a superare i 300 minuti di attività fisica settimanali consigliati dall'OMS per avere una buona salute? Nella settimana più densa in assoluto della sessione estiva nella quale ho ben due esami? Vediamolo insieme! Allora ragazzi, primo giorno di sfida, oggi ho un esame orale, quindi me la sto facendo sotto raga, ma proprio greve, aiuto! Sto aspettando il mio turno per entrare al patibolo, se state in sessione fatevi una routine prima dell'esame in modo che non avete l'ansia durante l'esame, ad esempio non ripassare il giorno stesso dell'esame o la sera prima eh, oppure magari sentire sempre la stessa canzone prima di ogni esame, sono bella anche cattività, bella carica Quindi faccio l'esame e poi vi dico come andate Ragazzi sto fuori dall'università, ho finito l'esame Andato a una crema, consiglio Non vi lasciate mai gli esami brutti alla fine Se si ritornano contro gravemente Comunque io puzzo da morire E Potrei uccidere la fauna locale Anzi mi stanno a venire a prendere E quindi niente, noi ci vediamo in palestra Bella ragazzi, sono appena uscito dalla palestra Sarà stato l'esame o sarà stato che sono... Fai in ma ho fatto meno serie, meno ripetizioni del solito. Hashtag colpa della sessione, così vedremo direttamente domani. Il giorno dopo sono comunque andato in università a studiare con gli amici dalla mattina al tardo pomeriggio perché sarei impazzito a studiare tutta la settimana da solo. Infatti, anche se a casa si studia molto più velocemente ed in modo più efficiente, studiare la stessa materia all'università con gli amici ha diversi benefici. Uno, puoi studiare più a lungo di seguito perché non ti annoi. Due, tutti hanno una parte del programma che hanno capito meglio e una parte che che hanno capito meno quindi ripetendo con gli amici puoi sia aiutarli a capire meglio delle cose sia capire meglio tu parti del programma che avevi schippato malamente inoltre puoi condividere libri appunti e metodi di studio dopo sono anche andato in palestra ed ho fatto il secondo allenamento della sfida Invece il giorno successivo ho studiato a casa e come allenamento ho deciso di fare una corsa di mezz'ora, prima della quale ho fatto una ripresa. Bella ragazzi, oggi terzo giorno della sfida, ieri non mi sono fatto sentire alla fine, perché ero stressatissimo e stavo veramente morendo di stanchezza. Adesso mi sto riscaldando per andare a fare una corsetta. Ho un consiglio da darvi, a parte cambiarlo. A parte cambiarvi il telefono... <ride> A parte cambiarvi la maglietta perché è terrificante. Un'altra cosa, dovete svagarvi raga, in sessione dovete svagarvi perché se no diventate matti. Infatti stasera c'è la partita Italia-Belgio, forse Italia. Quando uscirà il video probabilmente, anzi sicuramente, perché <ride> sto dicendo. Si saprà se abbiamo preso le pizze o oh, se sì, abbiamo dato le pizze noi. Il quarto giorno della sfida ho fatto molta difficoltà a tenere la concentrazione alta perché lo stress dell'esame si stava iniziando a far sentire, stavo iniziando ad avere dei seri dubbi sulla mia preparazione e l'ansia dell'esame si stava avvicinando sempre di più. Infatti ogni volta che vedevo il nome di quella materia che stavo studiando o qualcosa che me la ricordasse sentivo un nodo dello stomaco. Inoltre facevo fatica a dormire, avevo disturbi intestinali. Questo perché quello era l'ultimo esame della triennale e l'ultimo esame si sa è sempre il più difficile. Infatti in questo giorno non ho registrato nessun video live, perché sarebbe comunque venuto una m***a. Ma nonostante ciò, non so con quali energie o dove l'abbia prese, sono riuscito a fare una corsa con un ritmo sì pessimo, però l'ho fatta. Cioè in circa 8 minuti e 30 secondi ogni chilometro. Pensa che i chilometri della sfida della maratona li ho fatti in 6 minuti. Bella ragazzi, oggi è domenica. Ieri non ho fatto nessuna clip perché era una giornata noiosa come la... Sono stato tutto il giorno a casa a studiare L'allenamento che ho fatto ieri sono stati 40 minuti di corsa Mentre quello che ho fatto il giorno prima, il giorno della partita Sono stati mezz'oretta di corsa Oggi pomeriggio esco un pochino perché sennò l'esame mi uccide il cervello Torno a casa e trovo un buco per fare la mia mezz'oretta di corsa Che sennò la sfida fallisce in maniera tremenda Bella ragazzi! Ho finito la mia mezz'oretta di corsa e ho due gambe che sono due blocchi di cemento armato. Ci vediamo direttamente domani che non ho parole, non c'ho voce. Il giorno prima dell'esame ho deciso di andare a studiare tutto il giorno a casa di un mio amico, anche perché da soli saremmo morti di ansia. Dopo la sessione di studio, durata tutto il giorno, sono andato in palestra. ho fatto gli ultimi preparativi prima dell'esame finale, quello che avrebbe deciso tutto. Bella ragazzi, oggi è martedì 6 ed è l'ultimo giorno della sfida. Oggi ho l'ultimo esame della sessione e spero che vada tutto bene. Bella ragazzi, sono le 2 di pomeriggio, fa un caldo cristico. Sono fuori l'università però, ho passato l'esame, anche se fanno 40 gradi potrei morire da un momento all'altro di infarto. Ci sono le fratte, e però va benissimo, l'ultimo esame della triennale è ito, quindi... Adios Adios Dopo l'esame sono andato in palestra per l'ultimo allenamento della sfida Che ha decretato la riuscita di tutta questa settimana Sia dal punto di vista degli esami, sia da quello della sfida Comunque anche il mio amico del giorno prima ha passato l'esame E siamo stati così contenti che siamo andati da un altro mio amico A vedere l'altra partita Per poi festeggiare la vittoria tutti assieme